Tu mi incanterai col tuo dilemma a penna verde, qui tutto e niente. Scarabocchiato ieri, sul fronte dello scrigno, dov'è il mistero la tua complicità. Il tuo destino è detto. Il mio destino è udirmo. Di Bruno Mancini, macroscopiche assoluzioni. Macroscopica soluzioni. Macroscopica soluzioni per chiodi infissi nella mia coscienza, Padre, e stirpo ad una ad una tra scricchiolanti cantilemi e strascico a volte in folti fogli fitti di poesie, Madre, nel nostro tempo di inutili menzioni. Nessia trucia in questi occhi non più aspregni lo sguardo austero dei tuoi decreti, Padre. Nel vanno affisso sul muro di gomma impiastricciato dalle mie storie fascinose, dove io mi illudo in voglie e volti in veglie, madre, fra dolci inganni che non sono tradimenti. Ci sia indulgenza se non perdono per la mano che respinge i miei sorrisi, per la mano che raccoglie le mie lacrime. Di Bruna Marcini non sono io il suo dannato problema. Non sono io il suo dannato problema, il latte in caio, vino e maceto, la grande sinfonia nei titoli di coda, l'assenzio, la riverenza della serva. Romantica, frantumata, giungela, stronnella, quasi un appiglio al non saper la fragile. Al volto del leone è stato rotto il muso, ancora il brivido, sfuggito al gancio che straccia tenero sul tenero ah, se io fossi stato discepolo di me mi scorta tacita lui scudo nella malinconia che mi suicida non c'è una notte simile ad un'altra in cielo e in terra i firmamenti implodono e allora? se non mi accorsi di morto ieri che importa che io mi senta vivo ora? proseguo di corrette se attingano di emergenze Sottovoce, parliamo sottovoce, creando alambicchi per le nostre intese, dalla minaccia al puro distillato. Un vecchio adagio proverbio di contrario, basta formare il tema di una gita tra i vigneti Se solo tu fossi un essere vivente, andremo in cerca di tartufi e non di verbi dissotterrati da logori e abbandoni. Poesia, amore, malattia.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 Grazie, grazie, a tutti per la vostra presenza. Io vi presento la mia amica Santina Mici eh, con la quale eseguirò un brano eh, per violino che è composto da tre tempi e un altro brano che è un foglio d'album. Vi faremo ascoltare quindi di Kukler un concertino sullo stile di Vivaldi. Buonasera,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 Siccome eh, mi hanno chiesto di dare una canzone per la giornata Terra, Madre, Dei per un, un momento diciamo, di sensibilizzazione ecologica <ride> e io naturalmente, per farla un po' bene, ho chiesto a Bruno l'aiuto e Bruno mi ha aiutato in certi momenti sul testo veramente interessanti so. e poi l'abbiamo fatta. un po' entro le parole di Bruno, un po' come le mie parole No, no, no, no, no. No. Tutta... Tutta no. Dopo averla sfruttata e ferita, noi potremmo salvare la terra, tutti insieme provandoci strada a gridare lo sdegno e eh, l'amore, trascurata distrutta per soldi, si potrebbe ridare inato da mille bastante, portare nel mare da giorno di prima, vieni con me e reagisci anche tu, a questo scelto ogni giorno di più, stando da soli si resta a soffrire da quel che è stato, non si può. Automobili in vita urbana, sulle strade di tante città Ma potrebbero certo di andare senza un minocidio di stare. Se pensiamo al futuro dei figli, non restiamo soltanto a guardare Che silenzi non hanno mai dato la forza di vivere in libertà E sono il mio non pure a più. È sempre... non mi bastano le giostre mi mancano pernici rumorose in primavera umide e ventose sotto l'arcobaleno grigio prima che sono più collocato da oggi senza limiti. ah lasciare lasciare come una nuvola questa terra che ho tenuto nella mano e nel mio sangue per farla correre e diventare ancora fissa questa terra che mi ha tenuta con le sue radici e con le sue minneanime in insieme credendo alla nuova mattina il profumo radiante della vita, questo tempo che ho legato e che ho incantato, non credo, non accetto limitato, questo tempo che mi ha incantato con i suoi orologi e con i suoi dinosauri, antichi come le stelle, non sempre sopra, la morte è una sorella carina, mi aspetterà, spostandosi su una pietra, coperta di grina. il vento è un fratello sincero, con le ultime farfalle tra quelle nere, Sicuramente ne porterà alcune colorate e le fragole balleranno sulla zolla, se io non posso farlo più. La di Bruno Mancini, in la alla storia. In maschera, ballo, occulto non pregherò salvezza, storia, nell'arca rifugio per me anima errante volto scoperto contro feroci convenzioni supplicherò salvezza storia sulla partigia del delirio per me che ho amato tanto sempre di Bruno Mancini dalla raccolta non rubate la mia vita quando sarò pensiero quando sarò pensiero su succivi di visioni dagli orizzonti nititi verso stelle di mie antiche iscrizioni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 intero dal primo all'ultimo minuto dal primo all'ultimo tuo bacio un attimo di sofferenza e, e per concludere una poesia dalla raccolta di mille porte della nostra carissima Roberta Panizza che purtroppo non è presente mi dispiace E' strana a te che guardi altrove e dici e non fai come il vento che va ed un tratto torna a mutare nei calori e di gelo bagna e copre il bianco e muore lo stretto interno del mio cuore. Grazie. Un bacio sulla pancia dallo sacchiotto bruno che ti avvicina maestoso e fiero, maestoso e fiero, dal sapore di mille profondi graniti, dal dolore libriante di tutte le radici, dal chiarore trasparente della purezza, graniti, radici, purezza, aiutami a capire questo giorno. Quel giorno sarò la luce, il fianco in alto, sopra e sotto, la bambola in pezza e l'ossacchiotto bruno, di fianco in alto, sopra e sotto, le stelle, il gallo, il canarino sarò graniti e zolle, radici e fiori, sarò soltanto chiarore e trasparente nel tuo soggetto. Avrai vent'anni e non vorrai più niente, avrai l'età sorgente. La tua penna è liscia come piaccia, capelli e Il tuo orecchio ricorda la scia di un motoscafo concentrica in un lago d'animo alpino e limpido, le trecite a cipressi. E il tuo braccio è la tua spada, un calato, un materale, formiche di famiglia. I tuoi occhi sono lunghi, le trecite ci cipressi. Le tue dita mi ricordano il differenziale, una tastiera di pianoforte di fisarmonica, Le tue dita mi sembrano le rete che fanno suonare clarine e sassofoni. Bacio il tuo letto, la guancia, come il della luce siciliana. Questa luce mi interna, questo riuscito, questo muro che ti tocca, questi libri intorno. Questa luce interna rossa, toglie da una stoffa, quest'aria tutta nostra, già respirata, già sudata, ti bacia gli occhi, le pelle nebulose. La tua vola è la vola di una carrozzella. La tua vola sono i raggi di una vola di carrozzella. La tua vola è una bottiglia, la tua fronte è una marina, i tuoi denti sono teste picciolini, il tuo labbro sai. Il tuo labbro è curvo come un arco E il tuo naso è la freccia Bella la tua fronte, è una marina Il tuo cuore, lo sai, non è tuo Il tuo cuore non è tuo, è il tuo cuore I tuoi oggi sono rubi, le precede cipressi Ancora non cantano le prime voci dell'alba Tu canti una nuova canzone, tu guardi i miei sorridi Tu cerchi le mani, tu cerchi i pensieri questa luce che lontano ha coperto la una storia, che ha tetti più densi, gli amori più amori, più calmi, più belli, e quegli occhi sono lupi, ma che a vicino ci La fortuna è una marina. Mi sono venuto a vedere la mia la stella è caduta. La cosa se che veramente: se non vieni più si l'è perdute. L'estate sta fermando, veniamo a Come triste per i moriti, la fronna e mi guardano colonna l'onna un braccio mare, lento se ne va. Barcano bene a porta, ma lontano, tutte sono racchiate, a, a una, a una, tutta tristezza e l'amore amaro, ma lasciato in coro. Barcano bene, torna a rimanere, copa sta facendo un sorriso all'era, scaccia L'ombra che mi fa paura, paura. Quanta musica torna che sento, dentro il ca sono rimasta su via. A ma che pure, ma Perché mi manca tu? Manca assai, e sto soffrendo, e ben in tal inferno, caduto mi regalato. Chi sa cosa tra qualche giorno tra Sarà settembre, chissà quanto dolore pur terrà. bene a porta, mamma, Tutte le sue a una a una, tutta tristezza e l'amore amare che mi amar, ha lasciato felice in dolore, perché bene. Torna a rimanere, coppa sta facendo un sorriso a per scacciare l'ombra che mi fa. Fuck uh -huh.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 sporca poesia mimbratta mi e eh, mamma vedi voglio fare una domanda le oh, due video narrazioni, oh. narrazioni creano delle atmosfere e stati d'animo molto diversi tra loro Alternandosi tra sentimenti di gioia e allegria basti pensare eh, una vita e una come la Vespa di nonno o Fabio, fino ad abbracciare sentimenti più cubi e malinconici come Poesia sporca e Viaggi in Fabiesima Giove oppure Gabriele. Eh, Queste solo per citare alcune, sì. accompagnate appunto da, da delle musiche che creano la giusta atmosfera. Eh, quanto è importante secondo te la scelta delle musiche in una vita e una nazione? Eh, mi aspettavo da te questa domanda, ovviamente, per il mestiere che fai. Eh, è quasi scontata la risposta, però eh, rispondo con molto piacere. Dunque, la musica è fondamentale per poter creare una videonarrazione che possa suscitare delle emozioni. Quindi eh, la musica appunto è fondamentale, la scelta della musica è fondamentale perché se si sbaglia la eh, musica eh, può essere insomma si può dare un messaggio sbagliato il risultato finale può essere completamente errato da, dall'idea iniziale quindi mm, è fondamentale la scelta della musica okay. è fondamentale lo faccio personalmente e, ovviamente valutando tutti gli aspetti della videonarrazione di quel momento e fino adesso devo dire che hanno avuto tutte quante un bel successo ma ti è mai capitato di, di non trovare la musica adatta sì mi è capitato e in quel caso ho accantonato il progetto per poterlo riprendere poi successivamente quindi un'ultima eh... Invece, quando eh, hai la musica, ma può capitare che invece non hai la, la poesia giusta. Magari la musica, secondo te, è buona, è, è, è, si sposa bene con le immagini, però non, non hai magari le parole. Secondo te, magari non sono le parole che si sposano bene con la, con la musica. Beh, con realmente musica. no, no, accade così normalmente i testi sono o miei o di colleghi scrittori più o meno conosciuti quindi nasce tutto quanto prima dal testo di conseguenza arrivano le immagini e poi la scelta della musica no, non arriva mai insomma la scelta prima della musica e delle immagini e poi alla fine dei versi all'inizio l'input deve essere ovviamente dei versi, altrimenti non, eh. non ha eh, senso scegliere una così. musica e delle immagini su nulla, insomma, no? no? No, no, no, io infatti dicevo nel caso tu... Sì, senti... scusami, allora eh, perdonami, ho capito male io, cosa volevi dire? Ho detto, magari tu senti una musica, questa musica ti piace mm. tantissimo, sì, tu sì. dici, magari sì. questa musica la vedrai bene in una video però magari sì. è capitato di non avere le parole... Sì, sì, certo, per... certo, capita di magari di da parte e riutilizzarle poi quando è il momento, eh, quando c'è l'ispirazione giusta e quando ci sono i versi giusti. Certo. Ehm, io invece volevo chiederti a sì, Manuela, sì. Eh, allora delle sì. tue video narrazioni mi colpisce molto eh, la, la tua voce e come la utilizzi. Allora, oh. trovo che in te... Interpretare dei versi con la giusta enfasi e il giusto tono di voce sia una delle cose eh, più difficili. Io volevo sapere come ti, come ti prepari per recitare i versi e se richiede eh, una preparazione mentale ed interpretativa particolare. Insomma, ecco, non è una domanda facile a cui rispondere, però, però posso dirti che eh, non c'è una vera e propria preparazione. A livello tecnico, anche perché non sono una, né una doppiatrice né un'attrice né un'interprete, però eh, per quanto mi riguarda, la cosa fondamentale è immedesimarsi, immedesimarsi nelle emozioni che eh, l'autore in quel momento ha provato scrivendo un racconto, una poesia, dei versi. Se non avviene, almeno per quanto mi riguarda, l'immedesimazione nelle emozioni dell'autore, mi rimane un po' difficile poi, ovviamente, tirar fuori un buon lavoro. È fondamentale per me perché devo, ehm, diciamo, emozionarmi. Se non mi emoziono e non mi immedesimo, eh, rinuncio, insomma, rinuncio a, a realizzare la videonarrazione e a, a leggere i versi è Quindi fondamentale l'emozione sì? È fondamentale quello che ti danno i versi che leggi per, per poterli interpretare. Sì, sì, sì spesso, certo. e spesso e volentieri accantono il progetto perché magari o in quel momento sono mal, pre, mal eh, disposta io a recepire magari determinate emozioni, okay. oppure rimangono dei versi per me, per quanto riguarda la mia sensibilità, sterili e quindi li lascio da parte. Oh, okay. Grazie. Emanuela, la tua risposta sì. eh, sicuramente apre eh, veramente le porte sul mondo de dell'arte in generale, perché comunque oh. questa questione della dell'immedesimazione eh, e di quello che provi è eh, collegata anche a un discorso che riguarda di saper conoscersi e saper diciamo, interpretare anche quelli che sono i propri stati d'animo e quindi quali, in, quando si è più portati in certi momenti a magari fare delle narrazioni che riguardano mh, determinati argomenti piuttosto che altri. Certo, e adesso penso sia, penso sia indispensabile. Non, esatto, si e non, non deve è fare assolutamente... assolutamente c'è un lavoro molto introspettivo che è veramente fondamentale sì, sì. bisogna, bisogna conoscersi alla perfezione sia nei pregi sia nei difetti e sia eh, nell'acquisizione degli input esterni esatto. che ci può dare un'emozione che ci può dare che può arrivare dall'esterno senza questo penso che non sia possibile immedesimarsi appunto nel, in qualcosa che magari eh, io anche scrivo ma eh, a volte quando leggo le cose degli altri a volte riesco appunto a, a carpire delle emozioni a volte no e quindi in quel caso come ripeto vengono, i progetti vengono accantonati oppure ripresi in un momento diverso perché durante la giornata o durante la settimana gli stati d'animo possono cambiare. Sì, e, e quello che hai detto veramente è, cioè lo penso anch'io eh, molto eh, e lo sento molto in questo periodo, nel senso che magari trovarsi davanti a certi progetti che non che non rispecchiano il, lo stato d'animo che stai vivendo in quel momento, non è un rifiuto del progetto, ma è un rispetto no, verso il progetto. Esattamente, esattamente, perché si rischierebbe di non valorizzare in quel momento quel progetto. Quindi perché comunque meglio, senti, sì, senti che aspettare. puoi... Esatto, aspetti che ci sia il momento giusto, proprio è questo una questo un, cioè io parlando anche con tanti amici, artisti, musicisti, mi dicono io vado molto a ispirazione perché se mi impongo di lavorare ad un progetto certo. sono sicura, quindi certo. a seconda dell'ispirazione questo è molto importante. È giusto, è giusto così, penso sia giusto procedere in questa maniera perché a me capita per esempio anche quando dipingo, quando dipingo spesso non riesco ad andare avanti. E quindi sì, sì. metto da parte il dipinto e lo riprendo in un altro momento. Ovviamente, come capita a tutti i creativi e come capita a tutte le persone che dipingono, abbiamo un intero magazzino con le cose incompiute. Per le prossime puntate ti salutiamo mandando grazie. la videonarrazione grazie, che si intitola. Grazie. Qualche volta i sogni si avverano di grazie, Emanuela Eleonora di Stefano. Un bacione, a presto, ciao. Ciao Emanuela, ciao ciao. ciao. ciao ciao. Qualche volta i sogni si avverano. Sin da bambina sognavo di realizzare un burattino verosimile all'originale del film. E così, dopo anni di idee riposte nel cassetto dei desideri, il primo ottobre 2018 alle ore 17.55, il mio Pinocchio è nato. Tutto ha avuto origine da una semplice noce di cocco, che è diventata la testolina. Il resto del suo corpicino è composto da legno intagliato e dipinto completamente a mano. Il materiale usato è di recupero ed anche il suo vestitino era un vecchio lenzuolo, che ho dipinto e cucito su misura per lui dunque credo di essere l'unica donna artigiana che ha ideato e costruito il burattino di Pinocchio un progetto colmo di sensazioni e soddisfazioni che oggi voglio condividere con voi la mia gioia è grande e coincide con un capitolo della mia vita che si conclude e al tempo stesso rappresenta una rinascita e per lasciare un ricordo indelebile di questa nascita, vi dedico lo shooting nel quale Pinocchio ed io ci presentiamo al mondo con tutto il nostro amore. Un pensiero speciale va alla memoria di Carlo Disgraziati, fratello del mio caro amico Massimo, ad Andrea Balestri, il Pinocchio primogenio in carne ed ossa e a Fabio Emil Antimi, l'ingegnoso artigiano che crea miniature di Pinocchio. Allora, cara Maria Luisa, io ti consegno questo premio, meritatissimo, eh, non soltanto in particolare per questa cosa, ma eh, per tutta la tua attività. Eh, Innanzitutto ti volevo chiedere, 8 milioni di cosa? Chi augureresti 8 milioni e di che cosa? Di baci, di pace, di felicità? Beh, sicuramente eh, 8 milioni è un simbolo eh, di cultura e quindi... Eh, io augurerei proprio 8 milioni di, di anni di, di cultura viva così come l'associazione sta eh, cercando di portare nel tempo eh, la diffusione della, della poesia, della pittura, della musica e quindi 8 milioni per me è molto importante come associazione sono onorata di far parte dell'associazione Viva che Bruno Mancini ha quindi, attivato così nel tempo e di collaborare con tanti artisti eh, nel mondo de, del teatro, delle arti grafiche e della musica. Maria Luisa, parliamo un po' di Bruno. Sì. Eh, come hai conosciuto Bruno e, e che cosa rappresenta per te in qualche modo Bruno? Allora, Bruno è il capostipite, secondo me, nel senso che è colui che è il mattatore proprio, vero e proprio di, di queste attività, è quello sempre in fermento per eh, riuscire a stimolare tutti coloro che gli sono vicini a, ad essere produttivi, ad essere eh, attivi, ad essere propositivi rispetto a quello che è appunto eh, l'arte in genere. Lui è un bravissimo poeta, è naturalmente un, un personaggio molto carismatico, molto ehm, disponibile, molto accogliente e quindi io sono fiera insomma, della sua amicizia, mi onora della sua amicizia e per me questa è una grande soddisfazione. E parlavi prima appunto del fatto di no, 8.000 anni di cultura o dell'importanza di, eh, di Bruno come collante no? E per perché è importante per gli artisti collaborare? Beh secondo me è fondamentale per gli artisti collaborare perché eh, già il nostro mondo è un mondo diciamo, in cui tante volte le rivalità sono diciamo un po' più evidenti rispetto ad altri mondi. Che gli ego sono ingombranti. No? Che gli ego sono ingombranti. E quindi la, la forma della collaborazione permette, eh, diciamo, di unire le forze, perché già se consideriamo i fondi per la cultura sono esigui. Quindi unire le forze significa anche unire le intelligenze, significa unire eh, come dire, le risorse. E, e, e quindi permette di ottenere dei risultati sicuramente più vincenti senti tu hai un, una carriera grandissima alle spalle di cose bellissime fatte, c'è una cosa in particolare che vuoi raccontarmi visto che oggi ci vediamo per la prima volta beh guarda, diciamo che ho due fiori all'occhiello eh, ai quali io tengo in modo particolare uno è, naturalmente, il mio concorso internazionale, il mio concorso musicale internazionale, note Sommare che ha una storia, insomma, che ormai quest'anno eh, dobbiamo fare la non edizione. E, e questo concorso musicale internazionale è un concorso dove io eh, nel tempo ho dato spazio a tantissimi giovani italiani, specialmente italiani, perché... Mi piacerebbe sempre di più che l'Italia diventasse meno esterofila, più eh, diciamo più partecipe, più collaborativa con i propri talenti, insomma. E, eh, e quindi attraverso questo concorso io ho conosciuto tantissimi musicisti italiani di una bravura eh, veramente straordinaria e ho dato loro spazio organizzando per loro i concerti, organizzando le manifestazioni musicali, le, i festival e quindi eh, questa è diciamo, una passione che io spero di poter continuare anche in futuro. L'altra flora all'occhiello, eh, lo dico sempre con un po' di, di idrosia però questa volta siamo diciamo, tra amici, lo posso dire, è mio figlio Giulio Ventelli perché lui è uno dei talenti italiani, purtroppo diciamo un po' sacrificato in una veste, in una forma orchestrale secondo me, ma è quello che lui vuole, quindi io accetto anche questa, questa sua decisione di collaborare in orchestra e sono felice comunque per lui e adesso sta collaborando con l'Orchestra Sinfonica Siciliana, con l'Orchestra eh, di Genoa e quindi sono felice insomma, che, che lui sia felice avrei sperato per lui un futuro da solista ma lui ama di più stare in orchestra e va bene così Senti, una domanda che io faccio sempre alle persone che hanno una carriera e eh, che sono in grado di poter aiutare le persone che appunto iniziano. Eh, che cosa consiglieresti ad una persona giovane di non fare mai o di fare? Allora, a una persona giovane di non fare mai, mh, nel campo della musica? Nella fare. musica, anche in generale dell'arte. Allora, di sacrificare il tempo dello studio per, eh, per dedicarsi a cose solo remunerative. Quindi nel campo della musica classica, tutti coloro che si gettano nella musica leggera pur di far soldi eh, questa cosa io non la consiglierei mai perché per me è molto importante coltivare la propria passione, la propria, eh, andare avanti con la, con la determinazione di riuscire a ottenere risultati nel, nel campo della vera cultura che è la musica classica. Quindi, è capitato anche a mio figlio, in cui sono state fatte delle proposte di lavoro nella musica leggera, però in quel caso avrebbe dovuto sacrificare lo studio personale e io ho sconsigliato di seguire questa strada. Quindi per non fare mai diciamo, cose commerciali, sacrificando la determinazione ad arrivare invece a media più importanti. E cosa fare? Studiare, eh, studiare tanto, studiare tanto, sì. studiare tanto, con tanta passione, con tanta determinazione, con tanto metodo, eh, seguire sempre strade diciamo, che possono arricchire, quindi conoscere maestri, conoscere eh, personaggi che possono dare uno stimolo in più. Questa è una cosa che io auguro a ognuno dei ragazzi che, che mi, mi capita di conoscere che sono talentuosi. Eh, comunque, specialmente a coloro che non sono figli di musicisti. Capisco che è difficile, certo. Poi tutti no, i campi, essere sì. figli d'arte, eh, potrebbe aiutare, ma a volte non aiuta. Aiuta, aiuta soprattutto perché si hanno le spalle, diciamo, più... Eh, coperta, nel senso che un musicista sa a, a chi portare il proprio figlio uh, per farlo seguire e, quindi, e chi non è musicista invece pensa che una volta finito il conservatorio sia arrivato, invece non è così. Quindi a chi non ha i genitori musicisti eh, consiglio la ricerca, l'informazione la ricerca, di nuovi canali, la, la ricerca di, di nuove strade per studiare sempre meglio, ecco, di fare concorsi, di fare corsi, questa è una cosa fondamentale. E beh, con una persona così determinata non posso che chiederti che cosa ti aspetti, ma soprattutto che cosa vorresti per il futuro tuo, del tuo, tuo bellissimo festival, forse del mondo, di Cacao, di <ride> <Il> Bruno, <ride> di tutti noi. <ride> Beh, eh, che cosa mi aspetto? Mi aspetto che l'Italia eh, possa diventare un paese in cui la cultura sia più apprezzata. E mi auguro questo, perché purtroppo eh, non, non abbiamo grosse avvisaglie diciamo, in questo campo. E se vediamo in questa pandemia, rispetto ai ristori che sono stati proposti, hanno citato tutti tutti, ma eh, gli artisti sono quelli che hanno veramente sofferto di più, che sono fermi da più di un anno e che sono quelli meno citati e quindi l'ultima, eh, per carità, l'ultima manifestazione di ristoratori ai quali io manifesto la mia più grande solidarietà eh, sta su tutti i giornali ma eh, gli artisti vengono citati poco e niente e questo non va bene perché purtroppo sono quelli meno tutelati, eh, più precari, eh, quelli meno diciamo considerati eh, anche a livello previdenziale, anche a livello eh, sociale. A un artista gli si dice... Eh, guarda, eh, c'è da fare questo concerto, oppure c'è da fare questa eh, performance, eh, poi ti invitano a pranzo. Eh sì. sì. Eh, non è così, voglio eh sì, eh, cioè, dire, così. un artista... Ma io sono anche vegana, magari mi offrono anche la carne. Eh perché... sì, <ride> eh sì quindi, è così, eh. quindi eh, l'artista un po' è così, Come se, sì, sì. se l'artista facesse questa cosa per proprio piacere, per piacere degli altri, per... Per la gloria. Sì, non è così: l'artista è anche colui che deve pagare l'affitto e deve pagare le bollette e ha bisogno di avere un giusto riconoscimento per il proprio lavoro, specialmente per chi come noi studia anni e anni e anni, si perfeziona: ha bisogno di, di comprare strumenti mh, di un certo livello perché magari gli serve per la professione. Eh, quindi di investire nel proprio futuro. Quindi eh, senza un giusto riconoscimento, eh, l'arte non può vivere serenamente in questo paese. E poi è quello che l'artista ha bisogno anche di essere. Non voglio eh, tirare in ballo l'archetipo dell'artista romantico, ma bisogna anche di essere in qualche modo coccolato da un punto di vista psicologico per poter creare, non dico che debba essere incubato, no? Però deve essere in qualche modo eh, reso caldo, sereno. Beh, se noi pensiamo agli artisti del passato, loro avevano i mecenati che... Eh, li sostenevano e economicamente li sollevavano da, da quelli che erano le pene quotidiane e loro non dovevano fare altro che pensare alla loro arte, quindi abbiamo avuto un no? è così. Bene, io ringrazio tantissimo Maria Luisa con questa voce bellissima, con questa luce meravigliosa che emana e ti auguro veramente tantissimi anni di questo festival e ti auguro di avere tanto amore ancora da, da dare a tutte le persone vediamo che Già Caccao si è innamorato <ride> grazie, grazie, grazie, grazie Allora, cara Luciana, anche a te chiedo la stessa cosa tu hai vinto questo premio bellissimo, eh, ecco, per, insomma, anche è una bellissima poesia, ma anche proprio per la, in qualche modo, la tua carriera. E, che cosa significa per un artista ricevere un premio? Beh, guarda, è la soddisfazione totale del lavoro fatto, dell'impegno, dello zelo che l'artista mette in alcune circostanze, eppure molto spesso, eh, più come dire che va alla ricerca proprio del prodotto da lanciare a, al pubblico, insomma da poter leggere in questi casi come scritture, no? nei libri o nelle pubblicazioni che vengano fatte. È che una ricerca molto approfondita perché deve arrivare al cuore del lettore, perché se no magari o che passeggero, o che leggero o che non arriva come dovrebbe arrivare. Quindi la ricerca aiuta tanto nell'andare nell'approfondimento nell proprio del testo che si presenta al pubblico. Eh, ti faccio una domanda provatoria, che ho chiesto anche, non so, il discorso che abbiamo fatto anche con Maria Luisa, sì. i premi sono sempre onesti? Guarda, questo non lo so, io ne ho ricevuti tanti. Eh, la beh, soddisfazione, il talento. La soddisfazione già eh, oltre le No, Ho ricevuto diploma e titoli europei per eh. la valida poesia espressa nella cultura europea, dove ne sono stata orgogliosa, fiera, onorata, e medaglie pure... Guarda, diciamo attestate, diplomi internazionali, oltre a questo, pure tante, tante diciamo che la soddisfazione me l'hanno dato però come dire, bisogna avere sempre quell'approfondimento verso il pubblico di capire, cioè non dare tanto, tan, come dire, come forma di rilevanza così superficiale ma andare sempre al dettaglio e nel capire ciò che si vuole veramente porgere al pubblico eh, eh, non Mi piace molto la... questa cosa che tu sì, dici sì. Sì. perché eh, prima sì. parlavamo appunto del fatto anche per un attore eh, di a volte avere la facilità di leggere una cosa, a volte non è facile perché, come dicevi tu, in qualche modo sembra mh, che non sia... È... Vieni pure tà, eh, ti voglio intervistare tutte sì, eh, il sì. Sembra quasi, che, come dici tu, che mh, le cose siano state fatte in maniera un po', non dico frettolosa, ma non veramente come dici tu, per andare alla profondità. Ed è molto bella questa cosa che tu dici, la profondità sì. della persona, dalla tua profondità alla profondità della persona che ascolta. Eh, quindi, um, come, sia, come si sviluppa questa capacità di comunicare? La capacità di comunicare si sviluppa all'impegno che metti nel vedere prima questo testo, poi nel capire quando per dire si fa una grande manifestazione come questa 8 milioni, che ho visto che è molto importante ai in titoli internazionali dove poi come un professionista come lo è Bruno Mancini, dove ne sono chiara e orgogliosa di far parte di questo 8 milioni, che lui è una persona molto, eh, come dire, arcaica nei valori, ecco, rispecchia quel diktat dei valori arcaici ancestrali, proprio originale, ecco come la natura vuole, mandare la persona, al di là dell'intellettualità che uno sviluppa poi col tempo, nell'approfondimento degli studi che uno fa, no? però mi sono trovata bene perché ho visto che c'è la serietà, c'è la qualità, e la parte degli artisti pure che hanno messo a loro disposizione parte del loro talento e la ricerca pure di tutto ciò sia a livello grafico, sia a livello scultorio, sia a livello eh, giornalismo, sia a livello, a livello poesia Insomma, ognuno si dà da fare per il talento che ha, però sempre come dire, con la poliedricità che l'artista molto spesso ha però eh, con l'attenzione dovuta, ecco, non tanto per buttarla a caso così ecco, deve prestare molto Diciamo molto che Bruno, versi. se vogliamo dare un aggettivo, potrebbe essere un'onestà intellettuale, sì, no? Sì, io deve... sì, l'ho sì. detto così sì. perché ha rispecchiato cioè, i miei ideali di persona onesta, professionale e consigliera, mentore proprio a livello artistico ecco. E anche simpatico sì. Simpatico, sì sì, sì, sì. sì <ride> Queste sono tutte così. cose che dicevamo prima, pure che stiamo ri sì. ripetendo e tra l'altro, parlando di talenti, parliamo anche di Milena, che insomma, sì. ha fatto questi bellissimi diplomi sì. e che è un grandissimo talento. Sì. Invece, tornando alla domanda, 8 milioni, tu 8 milioni, il vuoi per te? Se fossero 8 milioni, 8 milioni di baci, cosa sono 8 milioni di felicità, di... Mai per se stessa. Condividere sempre comunque, perché la cultura condivide, unisce e accorpa il mondo, ha sempre il mondo, quindi uno, come dire tutti noi, mai eh, trovare per lo spunto di dire il merito mio, tutto, no, no, no, c'è sempre il merito pure di qualcun altro che ha saputo valutare, che ha saputo apprezzare il lavoro fatto di artisti in questi casi, e apprezzare chi magari si è dato da fare nel capire veramente il talento della persona. E Quindi lì tu noti sia il talento dell'artista in infante presentazioni e sia chi magari ha, ha avuto il compito di svolgere poi quella, eh, quella valutazione per l'artista. Quindi mai, lo so, io e 8 milioni gli dedico... A 8 milioni come dire, di anni bellissimi di pace, tranquillità, che la cultura venga sempre a titolo di unione al mondo con tutti quanti gli artisti e poi che li aprono i teatri, pure dove l'arte veramente dice: Io ho avuto l'onore di essere premiata al teatro e quindi ne so qualcosa, e fino a alla... meno di un tempo fa, diciamo, siamo stati per Solidarietà davanti da al teatro di con le 17, e da vita di Solidarietà la manifestazione di questa apertura che non vediamo l'ora da un anno dove gli artisti sono stati molto penalizzati in questi casi mi riferisco esclusivamente al teatro perché bene o male qualcuno privatamente o magari Diversamente ho potuto pure fare qualcosa, ma il teatro non chiuso lo sapete tutti da un anno, e non c'è stato nulla da fare. Quindi, il mio contributo e la solidarietà, visto che sono stata premiata con un tanto onore, tanto orgoglio e tanta voglia, veramente di, di, di tornare alla normalità, con un abbraccio da vicino poi, eh, e il sorriso da vicino, dove le belle chiacchierate. Pure dopo la recitazione, che si fa, diciamo, come di solito, si fa dopo la declamazione che so che sia la poesia o una ratificazione. Presentazione di un quadro o di un altro, o di un giornalista che deve annunciare per dire un articolo o qualcosa. L'arte in generale completa, eh, è il titolo completo. Senti, l'arte sei d'accordo anche tu, che in qualche modo è uno scambio no? tra le persone. Sì, sì. E in questo senso, appunto, Bruno è anche un grande catalizzatore di, di questi scambi, perché insomma sì. siamo qui scambiandoci delle esperienze, sì. Sì. siamo qui insomma, eh, mettendo in contatto tantissime persone. E tu come ti sei accorta di, di voler fare arte? Mi sono accorta perché io ho scritto da piccola, quindi ho avuto sempre quell'immagine del poeta, sai, che è introspettivo, che dà il meglio di sé a livello interiore, però anche, come dire, a titolo dell'apertura agli altri, no, non essere triste, insomma, l'introspezione va bene perché il poeta è quello che trae sempre le conclusioni, dalle parti interiori, però attingere sempre dalle, dalle radici, mai dimenticare le radici perché è una fonte di ricchezza, come dico sempre, inesauribile e lì viene fuori un talento oppure della persona sempre se predisposta, eh, diciamo, è però è attingere dalle proprie radici, non vieni meno mai, perché hai sempre un pozzo dove, dove andare a, a tirare fuori quel, quel premio che tu vuoi. Ecco, a me è stato così, non so se per gli altri è uguale. Comunque ho avuto belle soddisfazioni di tante pubblicazioni di libri, grandi, tantissimi antologi, volumi antologici, ai titoli internazionali, insomma, mi è molto orgogliosa di quello che ho fatto. E grazie a qualcuno che l'ha pure apprezzato, eh? perché magari molto spesso uno fa un lavoro, magari impegnativo, ce la mette tutta, però non sempre arriva pure agli altri. Infatti, Presto diciamo. Tutto. Infatti noi parlavamo prima anche di questo. Ehm, a te piace leggere le tue poesie? Ti piace quando le leggono gli altri? Sì, io li leggo perché avendo, come Quindi. dire, il mio, il mio sonoro, io lo chiamo il sonoro, perché la poesia che sia in metrica o che sia diciamo oh, libera la gente, così sì. ecco, va sempre con una, con una metodologia neta. però perché no, ti è portato per declamare come te in questi casi, ah, sì. e ti faccio tantissimi complimenti, che oh, l'hanno fatti pure gli altri, da attrice quale sei, professionale, professionista nel tuo campo, sono stata contentissima di averla portata al pubblico con la tonalità, il tuo talento tipo Beh, la, la poesia c'è sì. una musica dentro la sì, no? no? tra... lo chiamo il sonoro il sono poetico perché si ci sta bisogna trovarla <ride> la perché cadenza perché non sai se, se la trovi però quando la trovi specialmente quando c'è la vita. Con la metrica sì, c'è la, la, la cadenza, c'è il sonoro, c'è la quattina, il decasillabo, gli ottonari, i novenari, i quinpenari, pim pim Insomma, eh, dai. Se no, c'è la musica dell'anima del cuore. Dell'anima, ah. sì. sì cioè, comunque, Ma la voce predisposta, perché non è per tutti uguali, c'è chi la frezza, c'è chi no. Uh -huh. Perché uno deve cercare di presunzione, e uno quando legge piace a tutti, no? Non è nemmeno così. No. Però il pubblico guarda se piacciono bene. Sì, infatti. Questo è giusto che si sa. Senti, a proposito di apprezzamento, chiedo anche a te la stessa cosa. Cioè, eh, un consiglio da dare a una persona giovane che cominciare a scrivere? Il consiglio che io do, se sente veramente il talento, non tanto per farlo. Se si mette tanto perché vede qualcun altro, o magari preso dalle euforie, dice, ah, la vita mia per dire fa questo. Ah, sai, in famiglia ha fatto questo. E eh, no, anche in famiglia molto spesso non c'è quel talento che una persona ha, a chi sia e a chi no. Però se ha talento è bene che con abnegazione, determinazione, ostilità o ok, che si dia da fare per portare avanti il suo progetto perché è giusto così. Si dice che chi lavora la vince, quindi è eh, mai demordere. No, no, non vai a rendersi anche se molto spesso le porte sono chiuse perché non, come dire, non è facile andare poi al mondo, poi nel campo dell'arte, nel campo de, del teatro, non è facile così ma la persona se ci crede prima o poi arriverà all'obiettivo che, che desidera. Io penso questo poi ognuno. Tu che progetti hai? e Che cosa desideri per il tuo futuro? Io ho il progetto di continuare sempre a scrivere come sto facendo adesso, non mi fermo mai. Sì, c'è stato il lockdown e questo ci è dispiaciuto di non essere potuti stare tutti a contatto, ecco, come è giusto che fosse. Però a livello arte, scritto, a... Scritto sì, scritto tanto, scritto tanto, scritto ho pubblicato tanto, ho scritto tanto e... e vedremo in futuro la progettazione è in atto eh. e spero che vada bene e, almeno anche perché ho fatto pure delle recensioni teatrali e sono stati pubblicati già quali pure per personaggi molto noti dello spettacolo però spero di andare avanti come mi trovo adesso, a volte sai uno ce la mette tutta, poi per vari motivi uno si deve soffermare e non sempre puoi continuare il lavoro che stai facendo, però per motivi pure forzati a volte, per motivi più importanti che hanno la precedenza. Però io ce Però non dinta. necessariamente i pochi siano negativi no, no, no, no, anzi? No, no, no, per me è stato un anno eh. molto positivo a livello arte, molto positivo, sì, questo lo devo dire, pubblicazioni tantissime, soddisfazioni tantissime, premiazioni pure con medaglie, anche quest'anno con diploma pure internazionali che ho avuti, oltre a queste, insomma. No, non mi ripeto fortunata e soddisfatta che devo dire? Io mi ero sì. fortunata di aver conosciuto due donne fantastiche come voi, grazie, grazie. a me e vi auguro insomma tutta la gioia e la soddisfazione di quello che desiderate. Io se posso vorrei fare un po' di saluti, posso? Eh certo, no, no, no. Io ringrazio Bruno Mancini sì, per la grande la capacità professionale, tutti. ci sono trovata bene e onorata veramente di far parte di questo concorso e del cast proprio di tutti voi artisti pure ci sono trovata bene, vorrei ringraziare Maria Piaciaghi per la, il sextante che ha pubblicato l'antologia la, Jean-Philippe per la grafica straordinaria che ha fatto la grande artista Milena Petrarca scultrice per yeah, questo capolavoro e per questo capolavoro di, di, di Targa insomma, che onoratamente portiamo a casa e orgogliosamente poi che no ah, il, il, il, come si chiama il direttore della eh, del Dispari sì. eh, eh? Gaetano Di Meglio Gaetano ecco, chiedo scusa Gaetano Di Meglio lo voglio fare ringraziare di cuore per tanti articoli che mi ha scritto e sono contenta e soddisfatta se dimentico qualcuno chiedo scusa ma la ma mia soddisfazione mi a te, te, te caracchiana ah, della tua professionalità tanto, tanto onore e tanto orgoglio e pure per te ti ringrazio di cuore eh, siamo sì. stati sì. bene tutti insieme è bello ritrovarci poi ogni tanto, come in questi casi. perché io, che ho un po'. Hm? hai guardato e molto letto. Sono contenta, te, sono contenta. Bravo, grazie, grazie, grazie a tutti. Benissimo, bravo. Allora, vi offro delle bicchette. Grazie. Io sono addestrato